Per preparare la pizza senza glutine fatta in casa... Ma ...poco per volta! ecco! Il risultato è stato più che soddisfacente. Questo nuovo video. In questi mesi di quarantena, tutti abbiamo dato libero sfogo alla nostra creatività in cucina spignatando dalla mattina alla sera e diventando dei veri e propri panettieri. Tutti, tranne me. Come ben sapete ho passato due mesi senza pizza perché non si poteva andare a prendere da sport, e perché fare una pizza senza glutine non è assolutamente facile. E poi qui il forno che c'è. È super contaminato cioè ci sono proprio le briciole nel forno che col seno di poi potevo pulire però nessuno sapeva che saremmo rimasti qui quasi tre mesi quindi ogni volta dicevo ma tanto andiamo via tra poco e, e no e non si andava più via comunque proprio durante questa quarantena due ragazze una food blogger e yogi Elisa e una dietista, Marta, si sono messe insieme e hanno creato un pdf guida per preparare la pizza senza glutine fatta in casa con... e questa è la cosa che mi ha fatto impazzire... Farine mono-ingrediente. So che esistono i preparati, infatti in realtà nel PDF c'è anche una ricetta della pizza utilizzando il preparato, ma il preparato è pieno di ingredienti, cioè la pizza è farina, acqua, olio e sale. I preparati senza glutine purtroppo no, devono ovviare al problema della mancanza del glutine che è una proteina fondamentale per la riuscita dell'impasto e quindi per ovviare al problema della mancanza inseriscono altri ingredienti non del tutto naturali. Quindi infatti mi fa sorridere quando magari in pizzeria sento gente che dice no ma io prenderei quella senza glutine perché è un pochino più leggera. No. I prodotti senza glutine, soprattutto quelli della grande distribuzione, quindi biscotti, merendine, eccetera, sono a livello di ingredienti molto peggio rispetto a quelli normali perché appunto devono inserire altri ingredienti e solitamente sono grassi e zuccheri per creare un prodotto che sia saporito, gustoso, che abbia una consistenza valida e che sia insomma edibile. Quindi non cadete nella trappola che senza glutine significa light o leggero o più sano, perché in realtà non è così. Quindi quando mi hanno detto che hanno creato la ricetta per fare la pizza con ingredienti tutti naturali, ero felicissima e quindi ho voluto cimentarmi in questa impresa. Ovviamente con i miei disagi del caso, perché... Non riesco a fare mai qualcosa super alla perfezione Questo video non è una videoricetta E eh, è soltanto un po' di intrattenimento Per poi poter riguardare questo video in un futuro e dire Ti ricordi quando abbiamo fatto la pizza senza glutine in casa per la prima volta? E magari quando riguarderò questo video sarò una super pro Chissà <ride> Allora iniziamo Preparazione pizza Ciao Iniziamo con bolli, <ride> impastare. Iniziamo ad impastare. Allora, la ricetta prevede 10 grammi di lievito di birra. Io ho il lievito secco, quindi già iniziamo male. Però, a quanto pare, 10 grammi corrispondono a 3 grammi di lievito secco. Quindi, mi serve una tazza di più. Ecco! No. Mi siedo perché questa cosa è emozionante. Quindi, devo sciogliere 3 grammi di lievito di birra. Mi peserà 3 grammi. Ma non li pesa 3 grammi. Quanti grammi è la bustina? 7. Meglio versate eh, tutti. Ma che tutti? C'è sì. la metà. Eh vabbè, dai. No, bisogna fare le cose precise e vabbè, dai. Uh. Ragazzi, c'è un motivo per cui non, non ho mai impastato... 3. Eh, Proviamo a mettere la bustina dentro, il, dentro la ciotola. Vedi che si dice e eh dai, e che ha paura, paura. Non, non sarà più vita. Cioè, siamo ai tempi del covid qua eh. Sì, ho capito Silvia. però 20 minuti solo per lei il lievito <ride> è un disastro cioè qui non ci sarà il tempo di lievitazione entro domani ciao benvenuti in questo nuovo video quindi <ride> preparazione allora, pizza ciocca 2 2 3 e qui ce l'abbiamo Adesso devo scioglierlo un pochino in acqua tiepida, 50 ml. Questa è acqua tiepida. Ma l'hai misurata la temperatura dell'acqua? Tiepida, ho messo il dito. <ride> Cos'è tiepido? Eh, un domani capirai. Vabbè, 50 ml. <ride> 50 ml. Ma <ride> Guarda. oh sono arrivati i fiori a mia mamma oh. ho regalato i fiori a mia mamma per la festa della mamma sono arrivati ben dopo due giorni e secondo me ho pensato che sono la peggior figlia del mondo per ben due giorni Yay! che bello ok qui ho sciolto il lievito e adesso passiamo al siamo al punto 2 Misceliamo le farine. In una ciotola mettiamo tutte le farine e le cuticole di psyllium. Allora, vi spiego. Ciotola. Qui abbiamo 150 g di farina di riso. Ho oh, un moccolo. Hai ah, il muccolo? Ah, respiri. Eh. se sentite ansimare perché Jimmy ha un respiro molto potente qui ho 75 grammi di amido di mais e 75 grammi di grano saraceno quindi verso dentro e l'amido di mais si incolla eh, sì, però, si è incollato anche dietro Do lo psyllium, che questo è l'ingrediente che eh, aspettavo per riuscire a fare questa ricetta perché quanto pare è fondamentale, essenziale per le preparazioni senza glutine non si fuoco va bello, versato e ora misceliamo bene che reputo significhi mescolare bene aggiungiamo metà acqua e il lievito sciolto iniziamo a impastare con, con le mani si, sì. vai Sporcade! Così che si impasta Sì, eh, ma ne hai due di mani, non ne hai eh solo no, una no, ma devo versare anche altre robe poi cosa, come le verso col il pensiero? Vabbè Poi dice, impastiamo bene Quindi Aggiungiamo il sale Qui ho pesato 9 grammi di sale incollato scusa no capito senti ma la ricetta va, la, la risata fa parte della ricetta? <ride> si <Sì. ride> e ora aggiungo cioè, il sale praticamente in un punto e basta e ma tanto devo mescolare per due ore continuiamo ad aggiungere la rimanente acqua poco per volta ecco <ride> <ride> c'è più acqua più o meno. no dai poca è rimasta e, ok non spaventatevi se è troppo liquido Continuiamo ad impastare spingendo con il palmo della mano e poi piegando in due l'impasto. Quando il gioco si fa duro, la silvia. Silvia? Non lo so ragazzi, lo vedo un po' Pizzagio. troppo liquido. Ma se sei già pensata, butta, butta l'acqua. No, oh, aspetta. Mi spiace per tutti i pizzaioli che spero non stiano guardando questo video consistenza come si molto molle dopo aver impastato un bel po' finisco di aggiungere anche l'altra acqua perché effettivamente alla fine l'ha assorbito tutto guarda ora si sì. uh! dovrei andare di polso in realtà poi dice dopo aver ottenuto un panetto umido spugnoso ed elastico come fai a giubicare quando un panetto è umido, spugnoso ed elastico? adesso scusa tu sei un po' umido spugnoso ed elastico <ride> riponiamolo in una ciotola ottimo, è, è in una ciotola ma tutto questo? Qua non si deve sprecare nulla però. Anche sotto le occhie <ride> Per dargli quel saporino un po' più gusto terra no? Ok allora riponiamo in una ciotola Sigilliamola e lasciamola riposare Per 22 ore a temperatura ambiente Quindi ora pellicola La sigillo E lascio lievitare l'impasto per 22 ore Quindi ci vediamo fra 22 ore che stavo impastando la pizza e quindi ho detto ok sono arrivati finalmente <ride> che mamma dovevano arrivare domenica <ride> ah, vabbè, vabbè. quindi passate le 22 ore il panetto ha lievitato ma non troppo quindi probabilmente abbiamo sbagliato la temperatura ma vabbè. prima volta quindi questo è il panetto è duro Pensavo. Adesso lo uh, divido a metà e pirlo il panetto, che significa lo arrotondo. Lo sposto su una teglia che top, Guarda, già pronta e ora... Un sasso. <ride> e ora passo al secondo. Anche il secondo panetto lo appoggio qua nella teglia e adesso copro con un canovaccio e lascio riposare altre due ore. Allora, qui si inizia. Quindi prendo il panetto, comincio ad allargarlo. E eh, eh, eh, eh. sto Dove? Vabbè, c'è qualche buco, ma eh, io non so che farci. Adesso, allora ho messo sul fuoco una padella, padella bollente, rovente. Meno male. Ma... Ok. Ora sul fuoco fiamma alta perché deve fare la crosticina sul fondo. Quindi, ora, siccome io non la posso cuocere in forno, la trasferisco in una padella più piccola. No, perfetta, guarda. È ah, andata bene, dai. È andata bene. Qua, forse. Ah, questa è fredda, quindi riesco a toccarla. Guarda, si vede? Bella, si sì che si vede. Ok, e adesso la. <coughs> Con calma, senza metterla sul fuoco, così la farcisco ovviamente margherita quindi passata di pomodoro speriamo non perda tanta acqua allora in teoria bastava toglierla dal cellophane tipo subito quello mh, che ho fatto. una mezz'oretta prima e allora. casomai strizzarla anche un po ciao pizza Il risultato è stato più che soddisfacente, questa che vedete è la prima delle due che abbiamo tagliato e dentro non è che aveva cotto tantissimo, infatti è risultata abbastanza umida. Uh, abbiamo mangiato prima questa, tagliata a metà, io solitamente la condisco sempre con delle verdure cotte alla griglia, del prosciutto o della bresaola in questo caso, rucola e grana, a me piace così la pizza, mi fa impazzire. Mentre la seconda uh, che abbiamo cotto nello stesso modo aggiungendo pomodoro e mozzarella che probabilmente quando la rifarò, perché la rifarò, la farò sicuramente in forno, quindi la resa sarà diversa e in più aggiungerò la mozzarella a metà cottura, l'avrò scolata, l'avrò asciugata, insomma ho imparato da questa esperienza e per la seconda l'abbiamo prima fatta andare in padella però poi mentre mangiavamo l'altra abbiamo spento e penso che il fatto di aver spento il fuoco sotto la padella e lasciato chiuso il coperchio abbia fatto effetto fornetto dentro e, e infatti è risultata molto più cotta dentro la pasta e si era anche creato un cornicione comunque tirando le somme sono super soddisfatta della riuscita sicuramente la rifaremo quando tornerò a Milano quando mi sarò trasferita nella nuova casa perché ho guardato e i servizi di delivery non arrivano nella mia nuova casa. <ride> cioè, che sfiga. <ride> Quindi eh, mi sa che la pizza fatta in casa diventerà un must. Voglio ringraziare nuovamente le ragazze, trovate il link al pdf, che è proprio una guida per la preparazione, vi spiega cos'è lo psyllium, le diverse farine, insomma è una cosa abbastanza integrale, non è soltanto la ricetta e basta e basta spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia un pochino divertito pensate che se ci sono riuscita io nonostante io l'avete visto, sono abbastanza incapace in cucina soprattutto nei preparati cioè magari ad assemblare ok ma nell'impastare c'è proprio qualcosa che non ce la posso fare lo potete fare anche voi cioè se l'ho fatto io lo potete fare anche voi ragazzi davvero se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al click cl cl cl